Trovo che Politicamente Scorretto sia un'ottima iniziativa per far conoscere la mafia anche a persone che comunque in questo territorio non la conosce. E, attraverso il teatro trovo che sia un modo di comunicazione anche con altre persone e, molto semplice, quindi che arriva meglio alle persone.